Eccoci qua, siamo online, controllo che parte l'immaginetta da parte mia. Sta provando... controllo. Ok, siamo in onda. Uh, siamo in onda. Io lo devo dire, fratello Alessio. Eccoci qua. No, lo dico io. Eccoci qua. Pace a tutti, Dio vi benedica. Pace, fratello Salamone. Pace. Signore di benedica, Pace, felice di essere qui nel tuo canale. Qualcuno, qualcuno sicuramente si starà chiedendo, ma loro due che ci fanno in una live? Eh, L'opera di Dio no, non, non, ha, non ha limiti. Eh, qualcuno ho visto, ne abbiamo parlato anche eh, telefonicamente, eh, Dice che ci stiamo coalizzando contro una certa categoria di persone, ma eh, l'unione tra fratelli non è una coalizione, è fratellanza, come dovrebbe succedere Amen. Cosa che dovrebbe succedere invece. Eh. Ma sai perché non è una coalizione, questa, fratello Alessio? Perché eh, io dal mio canto ho sempre discusso determinate cose, per esempio, le dottrine cattoliche, eccetera, eccetera. Tu dal tuo canto hai fatto lo stesso. Quindi, non è che ci siamo inventati la coalizione adesso, eh. e è già da tempo che ci occupiamo di questo. Eh certo, bravo. E stiamo semplicemente eh, unendo un po' le forze, ecco. Tutto qui, eh, non ci avevo pensato, sì, sì, sì, sì, sì. No, no, no, il fratello, il fratello Salamone è mio fratello, è nostro fratello, gloria a Dio, e tutti e due stiamo perseguendo la stessa strada che è Cristo Gesù io torno sempre qui perché tu ormai mi conosci il Signore sta per aprire la sua chiesa e tu hai detto una frase che ancora me la ricordo perché sono quelle frasi che poi diventano viventi passano dalle semplici par par parole a proprio parole viventi tu hai detto eh, voglio farmi trovare lo dico con parole mie il senso è questo con le valigie pronte quella frase mi ha trafitto il cuore voglio farmi trovare con le valigie pronte visto anche i segni che ci sono nel mondo è forte questa frase non riesco a togliermela eh, diciamo dal cuore perché è così eh. è così, ci dobbiamo sì. preparare fratello a prescindere se poi il signore ci chiama prima <ride> però sì, sì, quello là non, le valigie devono essere già pronte per la, perché poi il treno quando passa non è che fa il giro no Eccoci qua fratello, siamo qua nel tuo canale, eh, io sto anche nel mio, però diciamo questa cosa eh, parte da te, quindi eh, mi sento, insomma, sono ospite nel tuo canale, e felice, onorato e che questo, diciamo, questa serie di live possa essere di benedizione per tutti gli ascoltatori. Amen, amen. Sì, io ho quindi ho guida tu, guida, di... guida tu. Sì, io ho sentito in cuore di... Ehm fare quattro chiacchiere con il fratello eh, Alessio eh, per quanto riguarda il Sermone del Monte. È una cosa che eh, già meditavo da un po' di tempo di doverla fare, magari in solitaria, ma poi l'altro giorno mi sono svegliato e subito ho pensato a questo progetto, chiamiamolo così, tra virgolette, e la cosa che mi è venuta in mente nel frattempo è stata la faccia del fratello Alessio. <ride> Ho detto, signore, che cosa mi vuoi dire? E lo Spirito Santo mi ha fatto sentire dentro, parlane insieme a lui. Ecco, io subito, non esitato, gli ho scritto la mail, eh, gli ho detto, sta, il Signore mi ha, mi ha rivelato questa cosa qui. Lui, il fratello, ha accettato molto volentieri, perché quando si parla di parola di Dio, non, vi, cioè, non ci si tira mai indietro di solito. Eh, L'altra volta appunto mi diceva anche al telefono il fratello, che siamo stati un po' al telefono, scusami se ti ho fatto perdere tempo un pochino, io invece no, gli ho risposto, tra fratelli il tempo è guadagnato, altro che perso. Gloria Così, a Dio. Eh, parla della parola di Dio. E quindi vuole essere questo il primo di una lunga serie di incontri dove eh, commenteremo, mediteremo insieme il Sermone della Montagna. Quindi tutti i capitoli che affrontano questo tema. E, ehm, a me piace esordire de determinati tipi di insegnamenti in maniera contrastante. In che senso? Non parto dall'inizio, che è la cosa classica, ma parto dall'ultimo versetto dello studio in generale. E quest'ultimo versetto è Matteo 7, ai versi 28 e 29. Una frase che mi ha sempre incuriosito, ma che poi ragionandoci sopra pregandoci su, effettivamente c'è un retroscena dietro queste parole, che dicono quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come loro scribbi. Qua sembra che ci sta dicendo il testo in maniera sottintesa che gli scribi non hanno autorità e Gesù sì. Beh, effettivamente è quello che dice il testo, ma che vuol dire? Effettivamente gli scribi avevano autorità, perché erano, la gente pendeva dalle loro labbra. Correggimi se mi sbaglio, fratello Alessio. Amen perché ovviamente erano loro i detentori del sapere scritturale, perché la, le, le scritture non erano a disposizione di tutti a quell'epoca, non esistevano le Bibbie che compri a 50 centesimi oggi su Amazon, per esempio. No. Eh, loro avevano il monopolio, un po' come poi secoli dopo avrebbero avuto anche i cattolici nei confronti del cristianesimo. Solo loro potevano leggere le scritture, tra l'altro il latino, quindi proprio completamente inaccessibili al popolo, e quindi loro erano i detentori dell'interpretazione e così erano scribbi, farisei, santucei, eccetera eccetera cos'è che ho compreso da questi versi? perché Gesù viene definito con autorità dalle folle, attenzione, e non solo dei suoi discepoli a differenza degli scribbi perché è sempre stata usanza degli insegnanti ebrei non ricercare tanto la rivelazione di Dio nell'insegnamento, ma fanno sempre rimandi ai saggi del passato. Rabbi Echiba disse in nome di Rabbi Caninà, che a sua volta disse a nome di Rabbi Lel, che a sua volta disse in nome di Rabbi Shammai. Quindi abbiamo questo rimandare sempre a un saggio del passato. Ecco, Questo non è parlare di autorità di parola, ma è semplicemente citare i rabbini antichi. Lui disse questo, e quell'altro disse quest'altro ancora. Gesù non citava nessun rabbino. Amen. Gesù parlava per la rivelazione Amen. lui non rimandava mai a un'autorità passata a parte dire ehm, nella legge di Mosè è scritto oppure Mosè ha scritto questo ecco, rimandava sempre alla scrittura e a Mosè mai a un rabbino del passato mm. ecco perché Gesù scriva perché lui non <coughs> insegnava come facevano i saggi il nome di qualcuno del passato ma Gesù mm. parlava in nome della scrittura scusa una domanda a... da ignorante eh, ma anche al tempo di Gesù c'era questa usanza di rimandare, eh, Tizio ha detto, come si fa oggi? Perché io so Sono che... Ho, ah, quindi è sempre esistita, anche ma prima del Signore una, Gesù? Una rabbinica. Ah, ecco, ecco rabbinica, quindi Però... siamo nel 200 a.C. Sì, siamo nel 200 a.C. E ma... prima... Questa consuetudine rabbinica che è stata messa per iscritto dopo era già in uso. Era già in uso, ok, okay grazie. No, uso. Per sapere, ecco, sì, perché stata, qui sono ignoranti. C'è una curiosità, diciamo, storica, <coughs> interessante, che può farci capire qual era la posizione di Gesù davanti alle forze. Ah. Ecco, Gesù ha autorità perché lui non vende dalle labbra di nessun altro, prima di lui, a parte la scrittura, perché lui è anche la parola di Dio vivente, quindi può citare se stesso al limite, non altri perché mm. l'Antico Testamento altro non è che una biografia anticipata mm. su Gesù no. Gesù l'ha detto Mosè ha scritto di me ha parlato di me ecco se mm. volete in qualche modo imparare a conoscermi ecco le, studiate Mosè allora mm. mi crederete ma mm. se voi non leggete l'Antico Testamento voi non mi credete mm. bene questo voleva essere una curiosità che ci introduce appunto a questo sermone mm. Che mm. È il primo di diversi discorsi non è l'unico discorso che fa Gesù vuoi aggiungere qualcosa fratello alessio eh, no perché poi dopo tanto andremo ad affrontare eh, determinate tematiche che ci riportano proprio a questa cosa che tu hai detto però vorrei eh, aprire una parentesi molto doverosa che eh, è importante per per l'ascoltatore sicuramente ci saranno eh, diciamo eh, sia anziani che ne sanno un miliardo di volte più di noi ma ci saranno anche dei giovani vero e quindi io con, con molto rispetto eh, perché agli anziani per carità di dio anche se tutti impariamo da tutti però soprattutto ai giovani eh, io vorrei insegnare nel nostro piccolo che ricordate sempre cari amati nel signore che la parola di dio è infinita che quindi ogni parola, ogni verso non ha mai un solo insegnamento, mai. E quindi da un verso tu ricavi una infinità di insegnamenti, Quindi, eh, però tutti quanti possano, diciamo, su un solo fondamento che è Cristo Gesù, questo sì. Però gli insegnamenti sono tanti, quindi quando... Noi ricaviamo un insegnamento, non è solo quello, ce ne sono anche altri, infatti quello che il fratello Daniele Salamone ha detto, che è un insegnamento che proprio viene dalla parola di Dio, lo si evince dalla storia e quant'altro, ma ce ne sono anche molti altri e che non vanno esclusi. Ma tutto questo lo vedremo strada facendo in questo percorso. Col, dimmi tu se, eh, se sei d'accordo. Eh, esprimi anche laddove non sei d'accordo tranquillamente sono dirlo Io sono d'accordo perché nei commenti per esempio su youtube spesso mi dice no Daniele non è come dici tu ma è così ma mm. chi lo dice che invece non può essere in entrambi i modi? Se, se non vanno in contraddizione ovviamente eh, le rivelazioni che si sostiene che ci danno dicono perché, sai c'è sempre eh, il fratello di turno che magari parla secondo lo Spirito Santo, ma poi gli dice determinate cose che palesemente non sono, vengono dalla carne piuttosto che dello Spirito. E io sono stato uno di questi, eh, quindi parlo anche per esperienza personale, quindi non dico frottole, non, perché so, io sono stato così, quindi posso Alleluia. testimoniare. Gloria Bene, a Dio. E eh sì, eh, le <coughs> beatitudini. Le beatitudini, non è neanche un caso che cominciamo con le beatitudini, perché mm. è un... Il fatto che il fratello Alessio adesso stiamo parlando insieme è una grande benedizione, Amen, benedizione. perché io non, veramente non l'avrei mai, immagin mai, no. mai immaginato, quindi focalizziamoci col testo e delle benedizioni Amen. che il Signore ci vuole dare in questa serie di video, Ora, fin dai primi versetti Gesù era sempre seguito dalle folle, no? mm. non solo discepoli eh, ma anche le folle, cioè non, non discepoli. Magari c'erano quelli che lo ascoltavano semplicemente perché gli piaceva sentire quello che Gesù diceva, ma poi alla fine poteva anche eh, non importare che ne nulla. C'era chi effettivamente voleva effettivamente imparare dal maestro e magari diventare un suo discepolo. Oppure c'era chi lo ascoltava solo con lo scopo di, di coglierlo in fallo in qualche cosa. E questo erano i capi religiosi. no? Quindi c'erano diversi tipi di uditori, mm. ma in ogni caso lui era sempre irreprensibile sempre inconfutabile, anzi più parlava più zittiva è diversa la cosa e qua vediamo un'immagine che per chi legge, magari per un ebreo che legge il Nuovo Testamento e vede questa immagine di Gesù che si siede per insegnare ecco l'immagine di Gesù che siede per insegnare è molto significativa per un ebreo perché sedersi per insegnare, lì si sta esercitando la cattedra di Mosè Amen. Gli ebrei si sedevano, leggevano pubblicamente in piedi, in, in rispetto della parola di Dio, ma poi sedevano e, e commentavano, insegnavano. Ecco, quando si sedevano nella poltrona, chiamiamola così, esercitavano la cattedra di Mosè. Ah, sì. Non sta facendo nulla di diverso. E quindi queste beatitudini sono un'introduzione eh, un a quelle che molti intendono essere uno sconvolgimento della legge perché Gesù poi vedremo più avanti dice voi avete udito ma invece io vi dico ecco, Gesù non dirà nulla di nuovo di quello che dice la scrittura ma sarà nuovo all'uditorio, alle orecchie perché determinate cose non gli venivano insegnate perché i saggi insabbiavano determinate cose eh, lo vedremo, lo per correttezza, perché tu non, tu non vedi quello che io sto facendo mentre tu hai parlato. Ho messo Malachia 3:1 ed egli sederà, struggendo e purgando l'argento, e netterà i figlioli di Levi e li affinirà a guisa dell'oro e dell'argento ed essi offriranno al Signore offerte in giustizia ecco perché eh, purtroppo non vedi ecco non so se eh, sei d'accordo se vuoi aggiungere qualche cosa no ma guarda ehm, l'insegnante appunto che siede con lo scopo di nutrire oltre che informare perché l'insegnante nutre mentalmente nello spirito nell'anima nel cuore ma è anche come, come hai ben letto eh, un fabbro che raffina il loro non sta dicendo che il fabbro deve trasformare qualcosa in un'altra cosa, ma già davanti un oggetto pre prezioso, l'oro quindi già gli coloro che Gesù eh, vedeva davanti erano già preziosi ai suoi occhi come l'oro, ma lui semplicemente con i suoi insegnamenti li raffinava ecco eh, non ah, accarati incalcolabili ed egli aperta la bocca insegnava loro dicendo beati i poveri in spirito perché di loro è il regno dei cieli ecco vorrei sfatare un mito se mi permetti fratello perché i beati i poveri in spirito non mm. significa beati quelli che hanno poco spirito santo <ride> anzi male, male <ride> male, no beati Bravo. Bravo. e quindi eh, non è questo che va inteso beati i poveri in spirito un povero spirito semplicemente perché è un riferimento ai P, ai semplici, a coloro che hanno un carattere docile, perché è di loro che è il regno dei cieli, quindi nel regno dei cieli non possono esserci gli iracondi, quelli che hanno sempre il muso lungo. Fratello, ho messo Paolo. Apocalisse perché tu non lo vedi. Apocalisse sì. capitolo 2 verso 9 io conosco la tua tribolazione e la tua povertà tuttavia tu sei ricco yeah. Amen. Amen. Amen Ecco Guardate. chi sono i poveri ah, oltre mille altre cose eh, Questo è il bel discorso della contrapposizione eh. che anche lo stesso Paolo ha fatto proprio perché sono debole sono forte Amen questi sono discorsi che sono spalmati nelle scritture. A proposito di questa eh, piezza, eh, io avrei ad esempio diversi brani che ti potrei eh, citare, se magari li mostri. Sono tutti Salmi comunque. Sì. Come il Salmo eh, 14, eh, 6. Sì, eccolo qua. Voi cercate. A, eh, fate voi Io, io leggo. Eh, cioè, vabbè, vedete sia sì, la riveduta. Che è la Diodati, io leggo la riveduta perché penso che il fratello Salamone usa questa. Voi cercate di confondere le speranze del misero perché il Signore è il suo rifugio. Però la Diodati traduce, eh, perché eh, fate voi onta al consiglio del povero afflitto, perciò che il Signore è la sua confidenza. Quindi ci sono due eh, traduzioni un po' divergenti, però qui c'è l'esperto sì, eh, mm. diciamo che il concetto alla fine non è che cambia molto okay. <ride> alla fine il succo non è tanto diverso eh, poi abbiamo anche il Salmo 25 16 25 16 riguarda me e abbi pietà di me perciò che io sono solo ed afflitto e questo diciamo penso che possa calzare come i poveri il povero nello spirito cioè l'umile che chiede aiuto mm. quindi non chi è assente di spirito santo beati i poveri perché sai quante volte me lo, dico, me lo dicono ma eh, che significa i poveri spiriti? spirito che devo avere poco spirito santo quindi è un bene ma fratello dai ti sei risposto da solo <ride> fratello ti prego quindi non, non è assolutamente anzi avere lo spirito santo non è mai abbastanza anzi questo ora. no sia dei ripieni Amen. Poi eh, prima Tessalonicesi 5:19 addirittura dice di non spegnere lo spirito, perché si può spegnere. Eh, appunto, eh, appunto si può spegnere. E, e può spegnere. la lampada, amen. la lampada, le dieci vergini, la lampada, l'olio, è tutto imparentato con lo spirito. Assolutamente, amen. E senza sì. spirito non si va in cielo perché lo Spirito Santo è la caparra della vita eterna è Amen. forte questa parola è il biglietto del treno che stiamo aspettando è la caparra della vita eterna cioè l'anticipo della vita eterna gloria a Dio Amen. Amen. un altro punto interessante del verso 3 è che dice beati loro perché di loro è al presente il regno dei cieli quindi il regno dei cieli è già è disponibile non dobbiamo aspettare ci sono tre ah, ecco ti volevo dire questo poi tu mi dici se sei d'accordo perché possiamo anche essere eh, in disaccordo su determinate cose senza toccare il fondamento non cioè, io dico sempre la fotocopia tua non esiste neanche nella congregazione dove sei nato e cresciuto con quelli come te cioè, alla fine possiamo avere anche idee diverse, non per questo fare a capelli, soprattutto chi ce n'ha pochi come me, che se li deve tenere da conto. Scusate la battuta. Allora, ecco, ehm, praticamente, che stavo dicendo? Scusa, ho perso il filo, perché stavo guardando qua. Io avevo letto il, la fine la parte finale del verso 3, Dicendo che è al verbo presente, che il Regno dei Cieli... Ah, è ecco, sì, sì, sì, sì. E il, re, il Regno di Dio, il Regno di Dio, ci sono, per così dire, tre manifestazioni del Regno di Dio. Quando Gesù è venuto, ha detto che portava il Vang è scritto che portava il Vangelo del Regno. Quale Regno? Il Regno dei Cieli. Quindi il primo Regno... È il Regno dei Cieli che sta nel Terzo Cielo e lui ha portato questo Vangelo che viene dal Cielo, che è sceso dal Cielo, primo Regno. La seconda manifestazione del Regno, secondo me è corretto utilizzare il termine manifestazione, però se sbaglio correggimi. la seconda manifestazione è quella che sta vivendo la Chiesa, che ha iniziato a vedere la Chiesa, che non è una manifestazione visibile, eccolo qui, eccolo là, è vivanda, è bevanda, no, ma è dentro di noi ed è potenza, è gioia, è pace, è letizia che crea l'uomo nuovo, questo agisce, capito, e, e, e si manifesta in questa maniera e questo è il secondo e poi il terzo, l'ultimo, è quello proprio il regno visibile però sulla terra che è il millennio, lì sarà visibile proprio. Questo è il terzo regno eh, di Dio in onore alla Trinità. Io vedo questo, penso questo. Tu che ne pensi? Sei d'accordo? Ma eh, mi stai dicendo una cosa che mi è nuova, ma la prendo come una rivelazione, quindi sì. Eh. No, perché, perché se... Non avevo mai <ride> pensato a questo aspetto trino del regno. Ecco, se non si conoscono una... questi aspetti, poi non si conosceranno altre mille cose. Per esempio, il minimo del Regno dei Cieli è maggiore di Giovanni Battista. Se tu non sai queste cose, non, non capirai quello che si sta dicendo lì. Questo è Sula, questo è Sula. Adesso non tratteremo il significato. Però come ogni cosa, se non viene capita, a sua volta non ti farà capire mille altre cose e non finiamo mai di imparare e anche di sbagliare. Io sono esperto a sbagliare. Eh, Però siamo, siamo qua, qua. Siamo allora per confrontarci cose, diciamo, per confron competizione per confrontarci. Quindi sei d'accordo? Secondo te sì, è giusto? Sì, assolutamente. Amen. Amen. Sì. Amen. Sì, abbiamo prima l'annuncio del regno, poi una manifestazione invisibile, poi quella visibile nel millennio. Quindi, sì, perfetto, calza a pennello. Amen. grazie, fratello, per avermi insegnato questa cosa Grazie a Dio, pensato, perché, grazie, sì. a, Dio, grazie Gra a Dio, grazie. a Dio. Ringraziamo il Signore. Amen. Quindi, il regno dei cieli via di quelli che sono afflitti perché saranno consolati ecco qui abbiamo eh, un um, modo di esprimersi che chiamiamo uh, contrapposizione possiamo chiamare ehm, ma anche rovescio dal punto di vista letterario nel senso che viene presentata una realtà negativa con una soluzione a seguito ovvero beati gli afflitti perché saranno consolati chi è l'afflitto? colui che è mancante di consolazione quindi diamogli quello che gli serve la consolazione il Signore ci dà quello che ci serve in primo luogo poi quando lo realizziamo ci dà anche altre cose in più realizza prima il regno di Dio e le altre cose ti saranno date in più, in aggiunta quindi vediamo che Gesù sta esordendo questo suo insegnamento mettendo nel cuore di chi è afflitto e di chi è debole un pizzico di pace. E poi lui dà il suo insegnamento dell'Antico Testamento. Quindi questo rovescio serve proprio per mettere nella mente dell'ascoltatore di Gesù un, eh, una rassicurazione. Sappi che se stai patendo una tribolazione sappi che svanirà questa tribolazione però come dice l'apocalisse perché sai molti pensano per fratello Alessio che come avviene nel Vangelo quello lì a buon mercato dell'ipergrazia dell no il signore ha fatto tutto tu non devi fare niente adesso avrai la divita rosa e fiori tranquillo invece non è così l'apocalisse insegna abbi fede anche a costo di morire non ti sta dicendo che non morirai resisti fino alla morte e allora tu avrai il premio quindi il Vangelo è bello perché ti rassicura del premio che si riceverà ma non ti rende esente da certe situazioni come ad esempio in Apocalisse si parla di dieci giorni di prigionia tu dovrai tribolare per dieci giorni non ti sto dicendo no tranquillo io ti libero tu sei in una porta di ferro no assolutamente quindi il Vangelo è anche questo non bisogna smussare le pagine del Vangelo. Va insegnato anche con tutte le spigolature. Perché sono conoscere quelle spigolature che ti fanno apprezzare meglio tutto il Vangelo. E se sei disposto anche a, ad attraversare determinate situazioni. Poi sappiamo che il Signore, quando arriverà il momento, ci libererà nel momento opportuno. Mm. Magari facendoci scampare da situazioni. Diciamo, poco, poco bella, anche perché è scritturale che dice il Signore, il giusto, viene tolto di mezzo Amen. per sottrarlo da mali che sopraggiungono. E mm. questo può essere una nostra chiave di lettura per capire anche come funzionerà il rapimento. Ah, certo. Il Signore ci vuole sottrarre dai mali che sopraggiungono, quindi in qualche modo ci sta parlando la scrittura. No? Ci sono degli indizi la parola di Dio ci dà. E quindi vediamo come Gesù, al suo ascoltatore, lavora cogliendolo proprio del problema che in quel momento lo sta affliggendo. In questo caso, appunto, l'afflizione. Sappi che sarai consolato. Non ti preoccupare. Sappi che sarai consolato. E la consolazione è quella di cui abbiamo bisogno. ognuno di noi oggi, no? E quindi, eh, se si abbiamo anche coscienza di essere nelle mani di un buon pastore, noi non temiamo alcun male. Vediamo sempre che in queste beatitudini ci sono, eh, come dire, delle virtù, come la mansuetudine, beati mansueti, perché erediteranno la terra. Ora, che rapporto c'è fra la mansuetudine e l'ereditare la terra? Perché devo essere mansueto per ereditare la terra? Perché se tu sei un guerrafondaio, tu non puoi ereditare una terra. Una terra, perché sei sempre a caccia di altre terre se sei un guerrafondario sei sempre a caccia di conquiste, ma se tu sei mansueto allora tu accetti quello che il Signore ti sta dando senza andare a caccia di altri territori perché la terra non si sta parlando di una terra qualunque, si sta parlando della terra quella che il Signore Vuole dare in eredità e un ebreo all'epoca poteva capire al volo un insegnamento di questo perché l'ereditare la terra era una cosa che Dio, cioè, nell'Antico Testamento aveva promesso: i mansueti erediteranno la terra. Ecco, eh, anche l'Antico Testamento insegna molto spesso che l'ereditare la terra, in questo caso, a livello ebraico, è la terra promessa. No, perché loro hanno questa visione: che la terra sia questa, la terra di Canaan ma la scrittura insegna anche che Abramo invece andava a ricercare una terra il cui costruttore è Dio Amen. non l'uomo una città che non è in questa dimensione e quindi Mansueti, secondo la promessa fatta ad Abramo, spirituale prevede una terra dove sgorgono latte e miele celeste non quello fatto dalle api o il latte delle mucche attenzione quindi vediamo che Gesù sta dando, sta facendo anche delle belle raccomandazioni a coloro che hanno una certa attitudine del cuore. Perché dico attitudine del cuore? Perché ogni pensiero, ogni elaborazione per gli ebrei avveniva nel cuore. Così come noi abbiamo il cervello che è la macchina che medita pensieri, per gli ebrei era il cuore la sede dei pensieri. E poi ci arriveremo, mi pare, infatti nel versetto 8 tra un po' ci arriviamo di quelli che sono affamati assetati di giustizia, non di lasagne o carne a, uh, a sangue, attenzione. Mm. assetati di giustizia perché saranno saziati. Coloro che sono affamati assetati di giustizia sono coloro che vivono le ingiustizie di questo mondo. E chi è che vive le ingiustizie di questo mondo? Secondo me, in primo luogo, sono i martiri che vengono uccisi per causa ingiusta, perché il martire è colui che viene ucciso per, eh, non per giusta causa, ma perché ha professato la sua fede. Non ha ucciso nessuno, non ha fatto alcun male, sta professando la sua fede. E il martire è colui che muore a causa di Gesù Cristo, che non significa... Alcuni mi dicono che significa a causa di Gesù Cristo. Non significa per colpa di Gesù Cristo. Non si muore mai per colpa perché non è una colpa, mm -hmm. Amen. Per, alla causa perché tu abbracci Amen. la fede in Gesù Cristo e quindi sei disposto. Attenzione, il martirio, non penso correggimi se mi sbaglio, non va ricercato. Procacciato. No, no, no, no, no, no. <ride> Questo è l'Islam, appunto. Questo certo, lo fa l'Islam, non, non il cristianesimo, ma neanche il giudaismo, quello biblico, eh? ma neanche quello moderno ma per tutte le, tutte le epoche eh. quindi il martire io penso che il momento in cui si, si manifesta l'occasione del martirio quello è un dono piuttosto penso sì il, eh, allora il martirio è un onore che dai Dio decide lui sì. e come dico sempre io, se ti prendono e ti torturano, un conto è stare dietro una webcam, un conto è essere torturato. Se non c'è il miracolo di Dio sotto la tortura, non ce la puoi fare. Non ce la puoi fare. Lasciamo perdere. Sì, io vorrei. Eh, io vorrei aggiungere de delle cose, se tu sei d'accordo. E, come già detto, un passo a più eh, significati. Quindi, i, i significati portati dal fratello Daniele Salamone sono appunto dei significati proprio intrinse, intrinseci nel, in tutti questi versi che vanno sempre presi in considerazione e ce li troveremo davanti, proprio nella vita reale. Perché poi, vuoi o non vuoi, la parola di Dio noi la vivremo. Se la parola di Dio ci dice sarete perseguitati, state tranquilli amati nel Signore che saremo perseguitati, quindi noi lo vivremo tutto, sia le cose che ci piacciono sia quelle che non ci piacciono. E questa è una verità. Un'altra verità biblica, su quello che significano questi, questi versi, oltre chissà quante cose significheranno, è che questi, questi versi qua, che io vi sto mostrando, cominciando appunto dal verso 3, sono stati scritti non al mondo, quindi alla Chiesa, ai nati di nuovo, ai ripieni di Spirito Santo. E quindi quando qui dice appunto, beati poveri in spirito, che sta parlando di noi, appunto quelli che, eh, come dice l'Apocalisse, eh, eh, si, si sentono poveri, perché ti senti povero? È perché tu, anche se sei nato di nuovo, tutto quello che vuoi, ma quando ti specchi non con il fratello, dice, mi specchio davanti al fratello, guarda quanto sono bello, sì sì, ma quando apri la Bibbia e ti specchi davanti alla Bibbia, come diventi piccolo? Come cominci a dire, ahi lasso me uomo di labbra impure. Ah, ma non era un santo Isaia? Eh sì, eppure era un uomo di labbra impure. E davanti lo specchio della parola di Dio diventi piccolo così e ti vedi quello che sei, sei povero in spirito. E quando tu sei povero in spirito, verso 4, ti affliggi, piangi. «Signore, liberami. Signore, abbi pietà di me in quel giorno. Signore, io non sono degno. Cosa posso portarti a te? Opere? Mi metto a fare tante opere? No, l'unica cosa che io posso portare a te è il sangue di Cristo, che neanche me, ne, il sangue di Cristo mi è stato donato. Cioè, io non ho fatto niente. Alla fine tutto è Cristo. E allora, come tu Puoi notare? Una beatitudine porta a un'altra beatitudine. I poveri in spirito, questa povertà in spirito, poi ti porta ad essere afflitto, perché ti guardi non attraverso il fratello, che non si deve fare, ma ti guardi attraverso la parola di Dio e diventi piccolo così, e ti vedi per quello che sei. E allora, quando tu sei mansueto, ricevi la parola di Dio con mansuetudine, mentre invece chi non riceve la parola di Dio con mansuetudine, chi è ricco, chi è al, altero, addirittura si adira e quando riceve la parola di Dio vera, ad esempio c'è un battesimo di Spirito Santo, c'è una Trinità, e la, la persona non riceve questa verità si adira contro la verità si adira contro il predicatore e ti perseguita non so se sei d'accordo fratello Amen. si adirano, ti perseguitano e ti minacciano che ne so, vengo a Roma e temeno, vengo in Sicilia e temeno, meno te faccio vedere io c'è ira, mentre invece il figliuolo di Dio è mansueto, riceve la parola di Dio con semplicità. C'è un inferno? C'è un inferno. C'è un figlio di Dio che veramente si è fatto uomo? Amen! Gesù veramente era Dio? Amen! È mansueto? Lo riceve con mansuetudine. Amen. E in conclusione... Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia perché quando noi torniamo a porre enfasi ci specchiamo davanti la parola di Dio «Misero me uomo, chi mi libererà da questo?» disse Paolo in Romani 7 «Chi mi libererà da questo?» Vedi come stava Paolo? Come poi qui c'è tutto un discorso «e dà la gloria a Gesù Cristo» e allora si è affamati assetati della manifestazione di quel giorno quando il signore trasformerà il nostro corpo da un corpo appunto di peccato anche se noi non lo viviamo ma viviamo in un corpo di peccato e ci come dice prima corinti 15 ci trasformerà in un nuovo corpo dove regnerà la giustizia dove nella terra in quel millennio anche regnerà la giustizia e così via discorrendo e tutto questo ci porterà anche a essere misericordiosi verso gli altri perché, perché quello che la fatica che io vedo in me, che, che, che devo fare in me per essere santo, perché essere santo significa portare la croce ed è dolore, quando io vedo il fratello che cade, che pecca, no, io gli tendo la mano, non sto parlando adesso dell'apostasia, io il fratello che pecca, che, che, che ha fatto un peccato, non stiamo giustificando il peccato, ma io lo amo, lo abbraccio, gli dico su fratello, hai peccato, non dovevi farlo, ma l'hai fatto, su, rialzati, il Signore sia con te, e questo è l'amore, ripeto, non sto parlando dell'apostasia, sto parlando del fratello, a te è stata fatta misericordia, se uno pecca, tu preghi che si ravveda e quando si ravvede tu lo ami. Questo è il cristianesimo. Mi fermo qua. Eh, correggimi se sbaglio, eh, fratello, se sei d'accordo. No, no, non c'è niente eh, di cui correggere, anzi. Quando uno si rialza, un peccatore si ravvede, gli angeli festeggiano. Perché non dobbiamo farlo noi? Amen. Ecco, sì, sì. grazie fratello Alessio per questa, questo tuo insegnamento. Sì, sottoscrivo ogni parola perché è, è biblica, quindi eh, purtroppo non bisogna, anzi ci sono eh, tanti che anziché gioire, come ne abbiamo parlato dal telefono, fratello, sono i Giona di turno, anziché gioire del vedimento di Ninive, loro non ci sono rimasti male piuttosto, avrebbero preferito vederli sprofondare. Mm -mm. E Gesù, eh, Dio dice poi a, a Giona, senti, datti una calmata, dati una svegliata, mm -mm. perché non è come ragioni tu? Amen. le cose non stanno in questo modo Amen. quindi vuol dire che anche da una nazione malvagia e sanguinaria come Ninive ci si può aspettare di tutto quando gli si viene presentata innanzi la verità di Dio perché alla fine eh, Giona non è che ha detto ravvedetevi e il Signore vi salverà no lui ha, ha decretato una sentenza fra 40 giorni Ninive sarà distrutta stop non ha aggiunto altro quindi non c'è la predestinazione come? allora non c'è la predestinazione No, se Dio allora... dice battuta, se Dio dice io ti distruggerò, quindi parola no? E poi non la distrugge. Dov'è la predestinazione? Questa è una parentesi che non c'entra no. niente, eh? no, no, no, ci, ci sta. Diciamo nel, come condimento, ci sta. Ci sta ecco, come, come. Di... quindi non c'è predestinazione. Quindi, se Dio già predestina una qualcosa, eh. e poi si pente allora che vuol dire, eh. Eh. anzi, lui ha invocato quella, quella sentenza, quel giudizio, ma con lo scopo di non adempiere a quel, a quel Beh. giudizio. Beh. Perché se io a mio figlio gli dico, se non ce la smetti di do un ceffone, il mio scopo è non darglielo. Amen, amen. al punto di non darglielo. Bell'esempio, bell'esempio, sì, sì, sì. La salvezza è universale, sì. amati, è ma per perché, tutti. Dio ragiona eh, è un padre, quindi ragiona da padre. L'esempio del papà che minaccia il figlio del cefone non è perché ci trova gusto a tardi, lo eh, sì. se lo merita, sono fatti del figlio, è certo, è certo che ehm, arrivare alla disciplinarsi al richiamo quando del padre, quanto il padre terreno, maggior ragione del padre celeste, va bene. Ehm, e oltretutto, sempre coloro che sono affermati di giustizia, abbiamo un esempio biblico in Apocalisse. I martiri che gridano a Dio fino a quando dobbiamo aspettare che il nostro sangue venga vendicato. Mm. Ecco, questi sono assietati di giustizia. Questo è un esempio biblico molto, mm. molto chiaro. Amen. I misericordiosi, ne abbiamo detto qualcosa? Ecco, i puri di cuore, perché vedranno Dio? La scrittura dice che nessuno può vedere Dio e mm. vivere. Amen ma puoi vederlo qualora tu fossi puro di cuore. E ritorniamo qui alla mentalità ebraica che ci sta dietro questa affermazione. Il cuore per gli ebrei era la sede dei pensieri, quindi stiamo capendo da questo punto di vista che beati coloro che hanno pensieri e la mente pura, questo è il senso ebraico. E i pensieri, se non sono puri, sono impuri. Ed è scritto nella parola di Dio, sempre in Apocalisse, perché poi tutto va a convergere là, che nessuna impurità entrerà nella Gerusalemme celeste. Quindi, se non ci depuriamo, se non ci lasciamo depurare, perché sai, fratello, eh, quando ci si converte, sì, il, San, il Signore ci lava i peccati, ce li, ce li cancella, eh, sbianca le nostre vesti... Ma questo non vuol dire che siamo immuni dallo sporcarci ancora. No, è proprio scritto. Eh, penso è proprio penso, scritto ecco. è proprio scritto. Eh, il signore ci lava. Ok, ci dà un una seconda possibilità. Ma non è che ora siamo super uomini con il mantello alla Superman e che non possiamo più peccare, o meglio, ho addirittura sentito qualcuno dire che un credente nato di nuovo non pecca neanche quando sbaglia. Vabbè, ma ma per cortesia, oddio, cioè, è come se che tristezza, dicendo, un credente di nuovo non pecca neanche quando pecca, La stessa cosa quindi eh, già mettere nella testa delle persone che è, è lecito, cioè quindi l'errore viene fatto diventare lecito e quindi il Vangelo che viene smussato, quindi non ti preoccupare una volta che poi vieni accolto nella famiglia di Dio non sei più peccatore, ma sei semplicemente vittima di immaturità spirituali. No, ma l, stando proprio al testo, tornando, mo, lo faccio vedere, tor, tornando proprio al testo senza andare oltre, intanto noi vediamo che la scrittura, cioè c'è un principio ebraico molto bello, perché quello che è buono, che dice il giudaismo, se è biblico, è biblico, a prescindere. E, quello che vale al dritto vale anche alla rovescia. Lo spiego. C'è un, un Salmo che dice un abisso chiama un altro abisso. Questo è molto importante. Questo vale pure al rovescio. Una cosa buona porta a un'altra cosa buona. Infatti è proprio quello che stiamo vedendo qua. Se io inizio a studiarmi, a crocifiggere me stesso... E quindi se sono povero in spirito, mi sento povero, questo mi affligge perché mi vedo per quello che sono e chiedo aiuto a Dio. Questo mi porta ad essere mansueto, ok? mi porta ad essere assetato di giustizia perché voglio cambiare, voglio somigliare al Signore, voglio essere come il Signore, voglio correggermi, voglio crocifiggere la mia carne e tutto questo mi renderà misericordioso nei confronti degli altri. Ok? E questo fa di me che cosa? Una persona pura di cuore. Quindi noi possiamo vedere come appunto una cosa buona porta a un'altra cosa buona. E stando ehm, proprio a quello che ha detto il fratello Salamone che eh, si può sbagliare ma eh, tutta sta, sta cosa che, che, che, che si dice che neanche riesco a memorizzarla ma qui il Signore sta parlando alla Chiesa cioè beati i puri di cuore quindi se tu non sei tutto questo se tu non sei povero in spirito sei come quelli dell'Apocalisse che abbiamo letto nel capitolo 3 mi pare o 2 o 3 no? E cioè tu dici di essere povero ma pure tu sei ricco altrove dirà che tu credi di essere eh, ricco che tu credi di essere questo che tu credi di essere l'altro eppure io ti dico che tu sei povero tu non sei niente quindi se tu non, non metti in pratica questi precetti non nasci di nuovo come gli fu detto a Nicodemo e tu non puoi vedere il regno di Dio. Cioè, queste queste beatitudini non sono consigli. E io questo sempre pongo l'accento: non ci sta dando un consiglio. No, questo non esiste poi nel giudaismo. Eh? Questi sono ebrei. Questi sono comandamenti. Non è che se te va sei povero uno spirito, poi se proprio te va sei pure afflitto. Poi metteci pure il carico da undici, guarda se sei pure mansueto ti va proprio bene. No, no, questi sono comandamenti, siate, perché poi concluderà, non mi ricordo se nel capitolo 5, sì nel capitolo 5 nel verso 48 dice siate perfetti. Quindi non sono consigli, sono comandamenti. Altro che, co come ha detto, che <ride> faccio fatica pure a ripeterlo, omera. Se sei no, se no, sbagli, non, di nuovo, se cioè, s... non sbaglia neanche quando pecca <ride> Ma pecca co... neanche quando sbaglia, scusa? E che il signore ci sta dando dei consigli e non dei comandamenti e poi ci dice "Sono consigli, non sono comandamenti, però siate perfetti". E che è tutto un com... cioè non so se sono riuscito a spiegare, magari tu che c'è un italiano più forbito, dillo, spiegalo tu meglio. No, no, no, no, no. Ti, sei spiegato, <ride> ti sei spiegato molto bene. Eh, non possiamo procacciare eh, un qualcosa comunque che va in contraddizione con quello che poi noi siamo. Ma Ebrei 12 senza la pace e la santificazione. No, e, e, la pace se tu rifletti alla parola shalom la pace sta qui sta in questi versi che abbiamo letto qui è tutto shalom qui è tutta pace. È tutta pace, qui c'è la pace, poveri in spirito, afflitti, mansueti, assetati di giustizia perché aspettano che Dio faccia la giustizia, misericordiosi, non è shalom questa, fratello. E' più la santificazione, ebrei 12. E come si fa a credere? No, vabbè, il credente è nato di nuovo non sbaglia, e, e poi il peccato è peccato. L'errore, l'errore sono due cose diverse cioè se io sbaglio contro di te eh, sono imparentati siamo d'accordo però il peccato non lo chiamiamo errore il peccato chiamiamolo per nome peccato punto se no usciamo fuori proprio la parola di Dio usa il termine peccato non so quanti termini ci sono in greco per dire eh, peccato, però uno dei principali è proprio amartia, che ha due significati. Uno è trasgressione della parola, secondo mancare il bersaglio. Mancare il bersaglio significa non andare al terzo cielo. E quindi te ne vai al centro dalla terra. Fa caldo. <ride> posto, in maniera contrapposta. A proposito della pace, eh, Matteo continua, appunto parlando della pace, che dice, beati quelli che si adoperano per la pace, versetto 9: perché saranno chiamati figli di Dio? Questo verso è molto significativo secondo me, perché ehm, la terminologia figli di Dio è, è una terminologia che nell'Antico Testamento veniva applicata ai re di Israele. Il primo re di Israele ad essere chiamato figlio di Dio era il re Salomone. E guarda caso, Salomone significa pacifico. Amen e vediamo come qua in questo versetto 9 si evoca la pace e la figliolanza di Dio re Salomone non è scritto testualmente è, il figlio, è un, il figlio di Dio ma è scritto, è Dio che parla lui per me sarà figlio e io per lui sarò padre dice secondo, secondo Samuele 7 se non sbaglio secondo Samuele 7, 14, se non erro quindi abbiamo una dimostrazione che il re Salomone è il primo re ad essere definito figlio di Dio, anche se in termini diversi. E quindi se vogliamo essere figli di Dio, non è un caso, mm -hmm. perché il re Salomone aveva la pace scritta nel nome. Mm -hmm. E questo è, coloro che si adoperano per la pace sono coloro che sono sacerdoti e re. Mm -hmm. Quindi vediamo un richiamo molto vivo all'ascoltatore ebreo dell'epoca di Gesù ma anche alla Chiesa tutta di oggi perché un ebreo diciamo, contempla questo verso in un modo, lo recepisce in un modo mentre la Chiesa gentile la può recepire in un'altra ma se siamo uniti nello spirito, quindi un unico popolo, il Signore ci lancia un unico messaggio dobbiamo essere operatori di pace A proposito di pacifici di un video che tu hai fatto ti dico solo un termine raka ah. a proposito di pacifici Beati i ah, sì. pacifici, beati i mansueti, e nello stesso testo delle beatitudini perché se il testo, se tu lo leggi tutto, ti spiega il testo stesso, parola a spiegare il miglior commentario al mondo, senza annullare, che, perché noi stessi in questo momento siamo un commentario vivente, quindi non è che i commentari sono, no, se è scritto è peccato, se invece parli non è peccato, per cortesia. Ok, però, detto questo, il miglior commentario al mondo è solo uno, ed è la Bibbia stessa. Quindi la stes lo stesso passo delle beatitudini poi ti spiega tutto. E quindi qui dice, appunto, beati i mansueti, e più avanti ti dirà chi avrà detto Raka, suo fratello, hai di lui. A proposito di mansueti e del video che tu hai fatto. Sì, quindi Gesù qua dà prima la nozione teorica e poi fa spie ti spiega in senso pratico come essere, mansueto. Amen. Oppure cosa non devi essere. Quindi attenzione amati, io lo dico a me per primo, quando siamo leggeri nel parlare e diciamo a un fratello, ecco, ripeto, un conto è l'apostata, che riprendiamo la dottrina e amiamo la persona... Però la dottrina la combattiamo. Ma il fratello, il fratello, il fratello, attenzione a quello che gli diciamo, a come ci rapportiamo con il fratello, perché è questo, è lavato col sangue di Cristo. A me, fratello, il mio pastore mi rimproverava, perché io ero vicino, ero giovanotto, e dice «Come è andata la preghiera ieri? Frate, matta buono, eravamo quattro gatti». I fratelli non sono gatti, sono lavati oh, no. col sangue di Cristo, hai capito? Oh, scusa fratello, scusa, vabbè, vabbè, tremenda questa, vabbè, eravamo vabbè, quattro gli gatti, gli non gli chiamare gatti i fratelli, sì. per Il dire è un gli anziani, è un è eh, sì però per dire come vero. erano scrupolosi, come erano scrupolosi, sì, sì no no sì, gloria a Dio è come se hai dato dell'animale a un essere umano quasi. capito capito però vabbè gloria a Dio e, diciamo i fratelli di vecchio stampo che, che diciamo, sono abituati a pesare le parole e eh. quindi Amen. sono conosciuti anche io tu Amen. Amen. di più di me perché visto che sei hai qualche annetto gloria a Dio 30, 36 anni da poco concludo quindi... <ride> sì eh, il Signore ci dà degli insegnamenti praticamente c'è già tutto Domande e risposte nel, in, quest, in questo sermone. Cioè nel momento in cui tu termini di ascoltare tutto il sermone di Gesù, tu neanche te le poni le domande, perché già hai avuto le risposte. Amen. Questo è un grande modo di insegnare, è solo un grande maestro che hai eh. in grado di fare, istruirti, dandoti anche le risposte che tu ti potresti fare. Amen. In questo caso sì, lui preconosce e quindi già sa cosa deve dire. Quindi figli di Dio, figli di Dio è la parola pace è molto significativa perché come dicevo poco anzi, eh, re Salomone, il re pacifico fu il primo ad essere definito figlio di Dio, quindi siamo chiamati ad essere re. Ma figlio sono... nell'ebraico vuol dire anche servo, perché il figlio serve, questo sì, tu ne sei quindi figli perché serviremo e serviamo il Signore anche. Amen, Amen. infatti appunto... Eh... A proposito di servo eh, sbarra figlio, mi viene in mente quel passo dove Abramo sta per andare con Isacco verso il monte per il sacrificio, ehm, e il testo dice e Abramo disse ai suoi ragazzi o ai suoi servi, ma fra questi due servi c'era Ismaele anche. e Ismaele era suo figlio perché questi due giovani che hanno accompagnato almeno quello che ho capito io erano eh, Eliazzar e Ismaele non me lo ricordo non me lo ricordo, però a me comunque li chiama servi ma fatto sta che uno era figlio adottivo l'altro era figlio eh, avuto con agar quindi è vero i, serbi, i figli sono anche servi perché mi piace anche eh, fare questo gioco di parole un servo che non serve, a che serve? servo inutile, figlio inutile servo inutile Servo inutile, figli inutile, questo qua poi ci arriveremo quando si parla anche del sale insipido. Questo qua magari poi... Eh, il sale è, è, da terra, da è potente, farci. il sale, perché il sale trattiene qualcosa, ma di questo poi se ne parlerà. Di questo appunto, di questo poi se ne parlerà più avanti. Quindi sì, i figli sono anche servi, perché onorare il padre e la madre significa servire i genitori, che non significa essere schiavi dei genitori, attenzione quindi servire a tante sfaccettature beati i perseguitati per motivo di giustizia perché di loro il regno di Cielo ecco, è la seconda volta che qui viene eh, menzionata la giustizia beati gli affamati di giustizia e beati i perseguitati a causa della giustizia i perseguitati a causa della giustizia sono quelli che non sono ancora come i martiri morti a causa della giustizia perché di loro è il regno di Dio Mentre i... Ehm, dove ho perso il punto? vedi quelli che sono affamati e assedati di giustizia perché saranno saziati. Mentre coloro che sfarmano sempre parte della, ehm, della persecuzione a motivo della giustizia, di loro è il regno dei cieli. Perché nel regno dei cieli possono entrarci solo coloro ritenuti giusti, giustificati. Quindi non si può accedere in un regno dove vi è un Dio giusto da ingiusto. Potresti dire due parole per gli amici ebrei, visto che tu sicuramente sei seguito da molti ebrei, tu fai parte di questo lignaggio. A proposito di tzadik, perché gli ebrei ricercano molto la, eh, la tzadik, insomma, tzedakah. la tzedakah. Tzedakah. La ricercano per loro, eh, tzedakah è il massimo. E, è un fondamento della loro fede. Eh, ecco, fondamento. e il Nuovo Testamento presenta la vera tzedakah. Amen. E questa tzedakah non è un qualcosa che va eh, annunciata, sbandierata con le trombe perché sai nel famoso passo dove dice perché si parla di Zedaka Zedaka nel senso di ehm, ehm, Zedaka vuol dire giustizia dire, cari amati nel Signore giustizia ma in maniera specifica loro la intendono anche come carità come fare le mosche questa è per loro è la Zedaka ecco non entreranno nel regno dei cieli coloro che suonano le trombe a riflettori puntati addosso che faranno la giustizia con i riflettori, con i riflettori puntati addosso ma coloro che fanno la giustizia a riflettori spenti, nel segreto. Perché se tu ricerchi l'applauso degli altri, ecco, ti sei giocata la ricompensa eterna, ma ti sei guadagnato la ricompensa umana, l'applauso. Sì. Quindi, molto importante, è ricercare la giustizia. Non comportiamoci come coloro che vogliono farsi vedere cioè non c'è nulla di male, nel, magari per chi opera nel settore, anche della beneficenza della eh, ZK, perché la ZK è anche questo. Non facciamolo col presupposto di essere visti dagli uomini, perché se vogliamo essere visti dagli uomini è come se stiamo tappando gli occhi di Dio. Ma se vogliamo essere visti da Dio, allora è come se stessimo tappando gli occhi agli uomini. Ma si può essere visti per entra da entrambi? Sicuramente l'importante è non farlo per farsi vedere dagli uomini. Io vedo molto spesso eh, enti di beneficenza che fanno propaganda delle loro attività, ovvero portare cibo in un determinato luogo remoto, portare farmaci dove c'è bisogno. Ecco, in qualche modo un minimo di propaganda dell'attività è necessaria per far conoscere determinate missioni. Quello non è uno sbandierare ai venti solo per farsi vedere dagli uomini, perché in fin dei conti loro, queste enti, non sanno che farsene degli applausi se poi alla fine non arrivano le donazioni. Perché i bambini in Africa, per esempio, non sopravvivono grazie agli applausi della gente, come le fatine di Peter Pan, che se tu applaudi una fatina non muore, ecco, non c'entra. Quindi occorre fare la Zaka, quello è un richiamo a ricevere, non al vantarsi, un richiamo a ricevere sostegno. E c'è un concetto molto, molto uh, importante nella, nel pensiero ebraico, che anche quello che in fin dei conti ha insegnato Gesù, che è quello di non sbandierare i venti, il eh, be bene che si fa, ma un altro insegnamento che viene chiamato Gmilut Hasidim. Questo concetto, G'milut khasidim, è un'attitudine un che Dio ha verso gli uomini. Cosa significa questo concetto? Significa, G'milut Chassidim, fare del bene a chi non lo merita. Amen. È difficile questa cosa, fare del bene a chi non lo merita. Com'è possibile fare del bene a chi non lo merita? Prova a porti invece quest'altra domanda. Com'è possibile ottenere da Dio la grazia pur non meritando? Così come Dio ci dà la sua grazia senza meritarla, allora vuol dire che c'è un modo per poter fare misericordia o il bene ad altri pur non meritandola. Ed è questo, quello che deve trovare il figlio di Dio, il coraggio di fare una cosa del genere, Che è difficile, è difficile. Non diciamo noi tutti i figli di Dio invece sono bravi, lo sanno fare, è difficile fare il bene proprio a quelli che ci odiano. Non, eh, non parliamo di sentimentalismo e buonismo è difficile ma non impossibile mm. perché, serio, perché il Signore non ci mette in condizioni di fare cose più grandi di noi stessi se ci sottopone a quella situazione lì vuol dire che lui già sa che possiamo superarla ecco Abramo che è stato sottoposto a una prova terribile quella di uccidere il figlio ma non è perché Mosè, eh, Abramo era un supereroe che lo stava per uccidere ma perché Dio ha riconosciuto in Abramo che sarebbe arrivato a tal punto a una prova che avrebbe superato quindi il Signore non ci sottopone a prove più grandi di noi non permette che la prova ci distrugga ma la prova è un motivo di addestramento un motivo di crescita è un'opportunità prova, non è un motivo per sconforto quindi nel momento in cui veniamo perseguitati a motivo della giustizia Dio perché non, non, non fai cessare le guerre, perché non fai cessare le persecuzioni, perché sono cose necessarie proprio per l'oro, per essere raffinato, deve passare per il fuoco non è che tu lo sciacqui con l'acqua ed è finita lì e eh, magari fosse, mi piacerebbe che fosse così semplice ma sì. non è, le cose non stanno così, quindi insegniamo il Vangelo anche nei suoi lati apparentemente negativi, ma che non sono negativi. Un vaso quando viene plasmato, viene pestato dal, dal vasaio, non è che con la bacchetta magica diventa subito un vaso, no, bisogna raffinarlo, bisogna scolpirlo, bisogna rimuovere dei pezzi che non vanno, di aggiungere laddove qualcosa va aggiunto, questo è il bello della, della reggilla. Puoi togliere e puoi aggiungere, la scultura invece no, puoi solo togliere, non puoi più aggiungere. A volte siamo anche delle sculture dove determinate cose non possono essere aggiunte nelle mani di Dio non possono essere aggiunte, a volte invece come il vaso. Quindi se vogliamo veramente ereditare il regno dei cieli, dobbiamo essere felici della persecuzione perché non dobbiamo pensare che se la vita ci va rose e fiori, allora vuol dire che siamo benedetti. Ma non è automaticamente così. Ma questo non vuol dire neanche che se noi stiamo vivendo una vita triste, allora siamo maledetti da Dio. No, assolutamente. Perché la scrittura, non è, Dio non è soggetto ai favoritismi, perché fa piovere al giusto quanto all'empio. Non è che al giusto gli dà di più e all'empio gli dà di meno, viceversa. Anzi, noi vediamo piuttosto che l'empio prospera e il giusto invece diminuisce. Quindi queste sono delle apparenti ingiustizie che noi viviamo, ma perché l'empio che va a caccia della giustizia umana ottiene quello che si può ottenere solo qui su questa terra, in questo mondo. Mentre poi nel mondo a venire, allora là ci saranno i tesori che veramente noi nel nostro salvadanaio celeste tra virgolette stiamo accumulando tesori in cielo quindi anzi siamo beati se siamo perseguitati a motivo della giustizia non a motivo delle nostre convinzioni a motivo... la giustizia è una cosa che non si può prescindere Dio è giustizia e coloro che sono motivati, che sono perseguitati a motivo della giustizia, vuol dire che sono perseguitati per la, a causa di Dio, non per colpa di Dio. E quindi il Signore ci riserva il regno dei cieli. Uno dei tre regni dei cieli. Amen. Io vorrei, sì, no, vorrei dire qualche cosa ai giovani nella fede. Cari amati, non scandalizzatevi, ma nella nostra vita tutti avremo dei fallimenti. Mi spiego. Quando Abramo, Abramo... è il padre della fede. Quando Abramo è iniziato, non è che lui è iniziato ed è diventato il padre della fede, lui ha avuto dei fallimenti. Il padre della fede che non credette a Dio? Certo, Dio gli ha detto, stai tranquillo, tu arriverai dove io ti porterò. Ebbene, lui non credette, perché perché quando si trovò davanti il re di Egitto disse a Sara mi raccomando non dire che sei mia moglie se non mi ammazzano e, questa, e questo non è credere poi gli disse esci dal tuo parentato col quasi che uscì se portò dietro il socio so, per, per se portò tutta la famiglia dietro quindi quando Abramo iniziò non iniziò bene anche se cioè, faceva la volontà di Dio a metà sempre a metà e pian piano pian piano pian piano finché non arrivò dove arrivò a quel punto quando pian pianino dio lo andò formando allora divenne colui che oggi conosciamo come il padre della fede cioè il primo e così siamo noi quando noi iniziamo Avremo dei fallimenti, cari amati nel Signore. L'importante è riconoscerli, pentirsi e andare al Padre nel nome di Gesù. Una casa non si costruirà mai con un solo mattone, ma con molti mattoni. Quindi per essere pacifico devi lavorare su tanti mattoni, per esempio l'umiltà, l'orgoglio. Se tu sei orgoglioso non sarai pacifico se tu non sei umile non sarai pacifico e questo ci vuole dentro di noi c'è una natura cor corrotta e quindi dobbiamo lavorare su ogni aspetto e avremo dei fallimenti sbaglieremo peccheremo e non stiamo sbandierando il peccato no noi non dobbiamo peccare mai. ahimè e quando pecchiamo, andiamo ai piedi del Signore, pentiamoci e cerchiamo la forza dello Spirito Santo. E man mano che noi andremo avanti, si va formando questo uomo nuovo. Noi non siamo perfetti pur essendo perfetti. Ma questo è un altro, è ragionamento. Non so se sei d'accordo, se vuoi aggiungere qualche cosa. No, no, assolutamente, fratello, sei stato eloquente, eloquente. Santo sì. Eterno. Quindi sì, cari giovani, e mi, ci metto di mezzo anch'io. <ride> quindi non è che io perché sono qui, sono esenti da tutto quello che si dice. Noi anziani siamo esperti nello sbagliare, quindi vi possiamo eh. segnare molto, nel senso che abbiamo sbagliato tanto. Infatti quando Gesù disse lanci la prima pietra chi è senza peccato, chi furono i primi? Ad andarsene, gli anziani perché erano quelli che avevano sbagliato di più e in loro c'era più male attenzione no. riconosciamo quello che siamo siamo dei peccatori non viviamo il peccato il mondo non ci conosce come bestemmiatori, fornicatori adulti, tutto quello che vuoi ma fratelli in noi c'è il peccato e dobbiamo combattere ecco perché alle volte eh, anche io, qui davanti a tutti, ma quanti, in questi 12 anni, quante volte io ho peccato pubblicamente e ho dovuto riconoscere il mio peccato pubblicamente? Ho sbagliato una parola, un pensiero e eh, fratello mio, chi è senza peccato non ha capito niente. Eh. A meno che io non sbaglio, neanche, non becco neanche quando, sbaglio. certo, che... certo. No, no, no. Vabbè, vabbè, siamo vabbè, sulla, vabbè, strada. Un pietoso, siamo sulla strada. Siamo sulla strada. Sì, Bene, noi stiamo per terminare, fratello, che siamo nella nostra ora abbondante. Sì. Allora, gli ultimi due versetti. Vediamo sì. cosa il Signore ci dice di oggi. Ah, un'ora e dieci. Eh, sì, sì. ieri... sì? Un'ora e dieci, è vero. Un'ora e dieci, eh. Sì. Eh, Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno. E mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Per le grade vi giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli perché così, eh, così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di me. Prima di voi, ecco già Gesù ci sta dicendo: sappiate che non siete soli in questa battaglia. Già prima di voi ci sono state tante altre persone, ovvero i profeti. E Gesù, qui, eh, come Gesù, ha ah, sperimentato eh, l'opposizione della persecuzione eh, i suoi discepoli possono, anzi devono aspettarsi altrettanto però io vorrei dire differenza. una parola adesso non più ai giovani agli anziani, agli anziani. io non sono nessuno già, come l'ho detto anche io sono sulla via però cari amati anziani che io vi ho sentito anche dal vivo non dite mai ti denuncio perché non mostrate allegrezza nella persecuzione date l'esempio il gregge te denuncio non esiste scusami se mi sono permesso se no non ti rallegri della persecuzione poi se te vengono te mettono le mani addosso quello è un altro conto qui adesso il testo non dice questo quella è l'incolumità personale è un'altra cosa bella, ovvio ovvio però te denuncio, ecco, il Signore dice rallegrati quando vieni perseguitato e tu ti, ti rallegri denunciando? E... Oppure tu ti devi rallegrare se vieni denunciato. Capito? Ecco, questo, scusami se, se ti ho interrotto. No, non ti preoccupare, assolutamente. Quindi, così come Gesù ha sperimentato la persecuzione, anche noi discepoli dobbiamo aspettarci altrettanto non siamo esenti, attenzione non pensiamo che una volta che diventiamo seguaci discepoli del Signore Gesù la vita ci va rosa e fiori, non è così potrebbe essere una cosa scoraggiante ma la verità va detta ma sei disposto, cosa sei disposto a, ad attraversare per il Signore? se non sei disposto ad attraversare nulla per il Signore allora non sei Almeno, attualmente, ancora pronto per essere suo discepolo, quindi eh, la, la ricompensa di coloro che vengono perseguitati a causa del Signore, non è qui sulla terra, Amen. ma sicuramente sicuramente, anzi, è nel cielo, e Amen. questa è la promessa: la ricompensa in cielo sarà Amen. grande esattamente come sono stati perseguitati i profeti. Perché venivano perseguitati i profeti? Perché avevano la lingua lunga, Amen. <ride> <ride> Perché dicevano cose scomode, Amen. non addolcivano, non addolcivano il messaggio di Dio, G Geremia aveva il coraggio di denunciare gli scrivi apertamente scrivendo che la pena degli scrivi è bugiarda, eh. è bugia non si diceva, sai, potrebbero sbagliare. Tu non ti preoccupare, che poi il Signore. Mm. No, diceva, loro sono dei bugiardi. Sta dicendo l'esatto esatto contrario di quello che viene detto dei giusti. I giusti ereditano il Regno dei Cieli, i bugiardi non ereditano il Regno dei Cieli. Mm. Non e vedranno sì. Dio. Quindi coloro anche che perseguitano attraverso la menzogna, eh, sono loro che devono avere paura, non chi è perseguitato. Mm. Quindi nel corso della storia, a cominciare da, eh, come dire, da Caino eh, e Abele, ci sono stati coloro che si sono opposti al popolo di Dio. Abele era giusto, Caino era malvagio, quindi questa cosa che avviene dall'alba dei tempi ci stiamo portando dietro ancora oggi. E mm -hmm. Abele fa parte di quei martiri che nel corso della storia eh, sono stati uccisi a causa della giustizia. Quindi rallegriamoci e giubiliamo, non dite fate musilunghi, abbiate musilunghi, piangete, contristatevi, no, dovete rallegrarvi quando succedono tutte queste cose che il Signore al momento ci sta esponendo nella teoria, ma dopo ci parla nella pratica come bisogna essere giusti, come cosa significa essere poveri nello spirito. Non ci dà solo la definizione, quindi l'intento di Gesù in questo suo sermone non è solo quello di informare l'uditorio, ma di trasformare ne devono uscire trasformati, persone nuove. Quante volte capita, fratello Alessio, che magari ascoltiamo una, una predica in chiesa, poi il culto termina, andiamo a casa, facciamo le nostre cose, e poi la sera non ci, ci siamo dimenticati di quello che si è predicato. Mm. Quante volte può capitare? Eh. Ci ecco, che ci dimentichiamo. Ecco, quello che noi cogliamo, assorbiamo in un sermone, poi si deve, per virgolette, ripercuotere in positivo nella nostra vita. Perché se non c'è una trasformazione, cosa ti ha portato a te quella predica? Un'emozione momentanea, amen e gloria a Dio, alleluia, oppure qualcosa che si ripercuote nella tua vita? Mm. Sa come bisogna mantenere vivo un insegnamento ricevuto Alessio insegnandolo ad altri? Eh sì. Eh ecco sì. il discepolato. Infatti Ricevole. Paolo diceva, Paolo diceva infatti 14.22 fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede vedi insegnamento dicendo loro quello che tu stai dicendo un insegnamento che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni proprio esattamente quello che abbiamo letto a Matteo 5 rallegratevi perché così hanno perseguitato quelli che sono stati prima di voi e la storia si ripete perché la vita è una ruota la storia è ciclica come dico spesso mm. solo che questa ciclicità è sempre più intensa man mano che si va avanti sì. fino a quando poi arriverà l'ultimo ciclo e allora male il signore già ci avrà eh sì <ride> eh sì. Con... Sì, <ride> sì. Con... sì sì con... amen. Amen, amen. io non so se tu vuoi aggiungere qualcosa no. io direi oggi di magari no. sì sì sì, sì. ammen. Niente, abbiamo dato materiale sufficiente, io ringrazio il Signore, lodo il Signore, ringrazio te fratello e saluto tutti quanti, sia quelli del tuo canale che quelli del, del canale eh, mio, eh, che poi non è né mio né tuo, ma sono i canali del Signore e del popolo. Bene. Dio vi benedica. Dio vi benedica. Shalom a tutti. Shalom chiudi tu Sì, io chiudo anche ah no io devo uh, sì, ma aspetta che tanto Sì, io già poi ho chiuso allora aspetta, aspetta. che prima voglio uh, devo fare due cose la allora, prima lo rendo pubblico e poi lo chiudo subito allora aspetta eh. ma te l'hanno sbloccato il aspetta aspetta che sto um, aspetta che sto ancora registrando allora adesso faccio termina